Ciao a tutti! Oggi prepareremo la panna cotta alla nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore per il raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca, latte intero, zucchero, nutella, colla di pesce, aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo messo inizialmente ad ammollare la colla di pesce in acqua fredda. Adesso mettiamo all'interno del boccale il latte. la panna lo zucchero e l'aroma di vaniglia e la facciamo cuocere per 7 minuti 80 gradi velocità 4 aggiungiamo la nutella ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 aggiungere la colla di pesce in bestizzata ed amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Trasferire in uno stampo in silicone e riporre in frigo per almeno 3 ore. La panna cotta è pronta. Rimuoviamola dallo stampo e serviamo. Panna cotta alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!